Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore poke coffee. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti. Gli ingredienti sono acqua, zucchero, panna, caffè, cacao amaro e alcol. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero l'acqua e azioniamo il bimbi per 12 minuti 100 gradi velocità 2 Adesso aggiungere la panna. E amalgamare per un minuto. 100 gradi. Velocità 2. Adesso aggiungere il caffè e il cacao e amalgamare per due minuti. a velocità 4. Adesso lasciamo raffreddare completamente il composto all'interno del boccale. Adesso che il composto si è raffreddato aggiungere l'alcol e amalgamare per un minuto a velocità 2 Il nostro liquore Poke coffee è pronto, andiamolo a trasferire in una bottiglia. Liquore Poke coffee si conserva in frigo per 2-3 mesi o in freezer per 6 mesi. Grazie e alla prossima ricetta.